Buon salve a tutti Oggi siamo tornati con una nuova reaction Ovvero reaction all'ultimo video di Vivo nel Tubo Per chi non lo conosce ho già fatto un altro video su di lui Sulle sue animazioni di youtubers barra streamer Se riesco metto il link nelle schede se no ve l'andate a cercare voi la reaction che andiamo a fare quest'oggi è la reaction all'animazione sul Cerbero Podcast ed è la prima parte cioè ne uscirà pure un altro e non vedo l'ora che uscirà questo è uno degli ultimi video usciti freschissimi non vedo l'ora di guardarlo ok già che ha riprodotto l'intro è stupendo questo è il boss ma che c***o fino a cura si flame fare un burger kinghino questo quella è tubi. Non faccio mai ma questa live la farò in pigiama Ma è fatto benissimo Straordinaria oh, <ride> Sai Marra Il capo è lui La maglia di Marra è bellissima con la monnalisa con gli occhiali da sole Sono fatti benissimo, uguali Lo studio uguale Un bene prezioso Le donne non si stuprano oh. E questo è il suo rivale Joker <ride> Ma che è Joker <ride> Ciao comunque Joker Bello a ragazzi, bene, ritornate dal vostro Jogger sì, siamo, sì, siamo siamo qui a nostro Jogger Ciao Ma che? È? Il testosterone domina la scena Bellissimo la presenza di alcun contendente nel suo territorio Allora, non inizio dicendovi non volevo fare questo video ragazzi Perché? <ride> cazzo c'entra? Facciamo così Se questo video raggiunge subitissimo i 50.000 mi piace Chissà se raggiungerà il suo video 50.000 mi piace Basta Basta. Potrebbe <ride> essere una challenge con i miei amici. Basta. Bellissimo! Guardiamo bene questo video, è fatto misto da immagini reali, misto da animazioni, cioè è fatto benissimo. Lo adoro! Basta amico mio, la challenge con la mia ragazza. Ah, Potrebbe essere. Ragazzi, vi prego. Che non ce l'ha più la ragazza. Oh, perfetto. Scusate. Allora, quando ho aperto la porta della Cerbero House stamattina, okay. mi sono visto questo bellissimo goblin. Eh. No Ho detto. Ecco Pilippo Pilippo. <ride> Aspetta, ma non si sente oh, no, no, Ma prima si sentiva È una cosa molto strana questa E mm. ora provvederò a rimuoverlo Ottimo, Vedi? ottimo e Mentre Simone adesso sistemerà i problemi di audio sicuramente Riavvia il telefono, guarda Devo semplicemente capire se metto come dispositivo di uscita la scheda audio Ma che no. c***o? Che sta a fare, Tu dubbi, ma che stai a faa? La... Bella madonna, mo sta creando il sistema Nell'audio ah ne crea uno in più Magari veicoliamo allora lì ma Poi non lo sentiamo possiamo noi Possiamo mettere credo? un doppio audio come avevamo fatto col, con quello tuo Quando stavi a casa di Elettra mm. E casomai me mettiamo il nick vicino dal, Hai dal tuo Hai ragione. Perfetto, perfetto eh no, però non lo sentono nemmeno loro, perché... Eh, vabbè, ciao! Oh, sì. Oh, perfetto, finalmente. perfetto. Grazie, Simone. Quindi, dopo questo <ride> sprologo... Guarda io fa una domanda. È arrivato il momento sì. del Flame! Vai, le cazzatine di Flame! Ecco, una siga non può mai mancare. Che, e, e cosa ne pensi dell'LGBT? Ma sti cazzi, già lui. Io vi lascio fare tranquillamente. Vai, Simone. Eh, ma perché? Vai, Simone. Ok. Sentiamo la... Fagli un'altra domanda mentre apro tutto. Che... Sagli un un'altra domanda. Madonna! ha dato uno schiaffo assurdo. Lo rivediamo, Fabio. Che... Sagli un un'altra domanda. Na madonna! Ho fatto di fallare... la. Allora, ma che volevo dire? Ah, sì. Aspetta, so. fammi so. finire la cosa con iniziare a Ma, ma sentiamo! Eh, quando tu hai iniziato, no? Eh, mm. Quando è che sei passato a robe più di intrattenimento piuttosto che al gaming? tante volte mm, okay. ci cioè, porto miliardi di video ah e infatti beh non cresci dai allora marra che ne pensi da un certo punto di vista è una situazione anomala perché si mischia la professionalità con la vita mi piace questo discorso anche un po' che filosofia marra appunto vorrei sapere dov'è il limite cioè c'è stato un momento in cui tu ti sei reso conto ho dato mm, troppo lo status non è che ti dà un qualcosa che tu sì, il 90% però per sì, per... in tutto ciò Flame sta fumando che è una meraviglia tolto eh, troppo Riducendo l'attività la un pochino uh, a favore della vita la sociale La vita di fa. Ma poi una domanda Hanno, l'altro microfono lì e utilizza quel microfono il signor Marra Marra, ma che stai a fare? E Loro si sentono padroni di digestivo. quello step iniziale. Iniziale. Che E poi lo sia io da un certo punto di vista lo cazzo <ride> Aspetta un attimo Ecco E quindi quando Truman si ribella Il pubblico si incazza <ride> L'hai visto Truman Show? No No eh, lo, lo sapevo, cioè, guarda mm. Non posso ridere scusa. Però sta in campana, eh? È impazzito. È il trucco che sta dalla testa. Il boss si ritrova in acque sempre più pericolose. Il maschio Alfa non se lo deve dire da solo. Eh, beh, mi sembra ovvio. Continuamente messo in discussione. Ti è stato raccomandato. No. Greve. Viene anche per un minuto. Ah. Posso chiedere di non imbrattare i fogli lavorativi? No Era che simboleggia la mia libertà. <ride> Ma che sta a fare? Io ti no. Bellissimo! Sono il capo e sono infurfuriato No dai, no. greve, sì. Ma andiamo <ride> avanti Greve Scrivono pavidi, non si so sa di che ma Ah, però possiamo fare un giochino mm, vediamo sto giochino Io sinceramente non vorrei fare arena Ma perché? La facciamo sempre il Sangue chiama sangue ragazzi So che vuoi del in vita qua per fai ma doci Cosa c'entra mo, Joker? Quindi... Mmm Cosa succederà? Lo scopriremo nella prossima parte, fighissimo, anzi non so se c'è una clip post, no, pensavo ci fosse una, una clip post crediti come succede nei film Marvel, ma devo dire bellissimo, io spero che nella seconda parte metta anche Rubino come quarta testa del Cerbero, sarebbe top, wow, io non ho parole, l'hanno riprodotto alla perfezione il Cerbero, alla perfezione. 32 minuti di applausi! Mi sono abbastanza divertito devo dire. Era da tanto che non guardavo un video bello del genere. Era da tanto che non guardavo un video simile. Va bene. Io spero che questa breve reaction vi sia piaciuta. Lo volevo fare a tutti i costi perché appena l'ho visto ho detto qui ci vuole una reaction. Vivo nel tubo, deve essere ricordato nella storia. Ovviamente vi ricordo di lasciare un bellissimo like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di seguirmi su tutti i social, soprattutto sul canale Viola che lì facciamo tante cose belle. E e noi ci vediamo alla prossima. Chissà quando, non si sa.